Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in una nuova video recensione sul canale Questa cosa ragazzi è la prima volta che in una video recensione Oddio se vogliamo contare anche questa qua che vi lascio ovviamente qua sopra nelle schede 6-6 e mezzo direi appunto a quel video là Nonostante sia appunto uno tra i primi video del canale quindi uno tra i meno recenti Sì effettivamente ho un po' il dover di dare una piccola critica a me e i miei vecchi progetti, vabbè comunque la prima video recensione che appunto uh, ho portato, perlomeno eh, in webcam, è stata appunto quella là di Ricercato di Junior Kelly che è stato uno tra eh, i miei album preferiti appunto di quell'anno ma adesso ragazzi noi in questa retro review che appunto questa qua sarà una sorta di serie che andrà avanti per un bel po' di giorni e si spera anche per un bel po' di mesi dato che ho tante cose da dire su tanti altri progetti che possono essere o album o singoli o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 Gli occhi della tigre, rilasciato appunto entro, eh, se non sbaglio, l'estate del 2018, quando è uscito la prima volta, ma ancora oggi sta creando tantissime discussioni all'interno della scena rap italiana e non. Eh, soprattutto per molti dissing presenti eh, al suo interno, e si sono state rivolte anche critiche del tipo che non devi basarti sulla carriera di altri personaggi, quindi al suo tempo non soltanto dare una critica a lui, anche... Per dare un po' alla critica quello che è il dissing eh, in generale. Per quanto riguarda il dissing, ragazzi, farò un video a parte, non sulla serie Retro Review, però su una recensione in generale riguardo i dissing e soprattutto che cosa ne penso e se sono stati utili per la scena. Ovviamente ragazzi eh, il testo lo trovate su Genius. vi lascio sotto in descrizione ragazzi direttamente il testo e ragazzi in realtà si parte direttamente con la seconda strofa. Inizia dicendo ho sentito l'ultimo pezzo di Lolo e l'altro quanto mi fa schifo. Non che Lolo gli fa schifo dato che in realtà lui eh, ci ha anche collaborato quindi ci sta effettivamente che non è che lui non gli piace Lolo. Eh, semplicemente non gli è piaciuto il pezzo che sinceramente neanche a me è piaciuto così tanto. Vabbè ovviamente parlo io che sono anche hater di Lolo. Cioè lo dico sinceramente, è fatto appunto da Lolo con Ricky, chiamato sbagliato, che è stato criticato poi alla fine, ah, ma non, non è che sia proprio stato criticato in maniera costruttiva, sem semplicemente è stato dissato appunto da Knight in questa traccia qua, ma anche criticato sì in maniera costruttiva, anche un po' ironica, anche dalla community, che era sempre stata diciamo abituata un po' Lolo, appunto poeta incazzato, che anche... A questo è il motivo per cui è conosciuto Lolo per tracce tipo Ulisse con storyline dietro, con messaggi dietro che effettivamente rende effettivamente quello che è Lolo ovvero una sorta di poeta incazzato, una sorta, ok adesso, adesso io dico questa cosa una sorta di Eminem tarocco, ok perché Eminem non si può niente paragonare a Lolo e se per questo Lolo neanche si può paragonare a Eminem perché ovviamente quando si mischia un po' testo d'amore e rap c'è sempre un po' quella critica del tipo che non è più rap e pop ma pop ragazzi, eh, nonostante appunto eh, il pezzo non è che mi sia piaciuto così tanto, pop non è soltanto una questione di argomenti più che altro, una questione di musicalità. E nonostante nel ritornello ci siano appunto tutte queste influenze del rap, ma al suo tempo anche di pop, dovuto ovviamente al featuring che in realtà non è proprio un artista italiano, è un artista eh, appunto che proviene da... da oltreoceano, tra l'altro ho conosciutissimo eh, Ricky per aver fatto uno tra i pezzi estivi più ascoltati eh, negli ultimi 5 anni che è appunto eh, Polaroid se non sbaglio è uscito nell'estate del 2019 se non erro o 2018, non mi ricordo quando scrivo penso a quello che ha vinto Sanremo poi mi manca primo e questa ragazza è tosta cioè, perlomeno per me che sono un grandissimo fan di questo genere e che ho una vastissima conoscenza, riguardo sia il genere e sia gli artisti in sé. Si tratta praticamente di primo, ragazzi, primo Brown, è il primero, primo come lo volete chiamare, uno tra i membri dei Corveleno, peccato che eh, qualche anno fa ci ha lasciato. Perché era un grandissimo artista che tra l'altro è stato anche di tantissima ispirazione per quanto riguarda l'artista appunto di cui stiamo parlando in questo video. Che hanno fatto anche un, un pezzo insieme nel primo album di debutto di Night che si chiama Night One. E quando dice penso quello che ha vinto saremo poi mi manca primo. È praticamente un gioco di parole per eh, dire un po' qual è appunto il contrario della parola primo che è appunto ultimo. Infatti se non sei primo sei ultimo. È appunto... Eh, è un po' da questa traccia se possiamo dire che è stato un po' fatto il gioco di parole del A, ah, ride bene chi ride ultimo. E no, che non fa ridere per un cazzo, però dettagli. E dato che, come ho detto prima, è stata creata tantissima attenzione verso eh, sia la community eh, del rap italiano e non, e quindi che sono stato ascoltato magari da alcuni fan di Riky, o magari da alcuni fan di Ultimo, è stato... Ok, geniale mettere un po' di cultura di alcuni artisti passati al rap italiano. Cazzo te devo dire, cazzo te devo dire. Sento una traccia di questo qui, dice quello che ha detto già quello lì. Passa di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e ci trovi sempre su questa wave. Con tu madre, tu padre, facci i bocchini, state zitti. Si tratta praticamente di eh, Sfera e Basta con Dreadgold appunto nella traccia sciroppo messa all'interno eh, del penultimo album in studio di Sfera ovvero Rockstar che ha fatto tantissimi ascolti e credo che um, quello che volesse fare Knight era appunto prendere un po' gran parte di quello che si faceva appunto in questa traccia Dato che la traccia è diciamo 80% ritornello eh. ritornello che non è che varia proprio così tanto sono semplicemente Sfera e Dreadgold che si scambiano il ritornello Anna, e oltre a, a che ne so, prendere un po' per il culo dicendo martedì, mercoledì, giovedì è praticamente sì, sempre del ritornello ma di preciso la parte in cui dice puoi trovarmi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sempre sulla stessa wave per poi continuando con, con tua madre, tu a farci i bocchini state zitti <ride> fantastico e credo sia un po' una tra le classiche cose per esempio che ne so ehm, prendiamo che ne so Uh, che ne so, una giornata scolastica dove c'è il bullo uh, di torno dove ripete sempre quello che dici tu e sentendo ovviamente il bullo che ripete un'altra lettera classica, classiche frasi che probabilmente colui che la sente eh, e allo stesso tempo la dice per primo gli possa suonare che ne so, una frase detta in maniera giusta ma poi alla fine quando la risente però eh, dal tono vocale di un altro può sembrare che ne so, fastidioso quindi ci stava anche un po' questa cosa qua di non solo citare però allo stesso tempo anche un po' copiare con le tue corde vocali per poi far sentire all'artista originale effettivamente quanto suona brutto e soprattutto che io penso che sono brutto. Adesso qui eh, piccolo stop dato che non si parla del, di un in particolare però si parla... Eh, più che altro di un gioco di parole che sta spopolando un po' su, su Instagram Ma anche nel mondo della musica in generale, non soltanto nel rap Adesso vi faccio vedere di preciso quale Pagano le rime, vagano le mine, mi taggano, fanno le carine Pagano le rime e vagano le mine è secondo me un modo per dire che Ci sono molti artisti nel momento, magari artisti che sono praticamente da tanti anni all'interno Della scena musicale, non solo rap italiana, ma proprio all'interno della musica in generale, appunto, come ho detto prima, che appunto non ce la fanno più a scrivere, non trovano l'ispirazione, hanno il blocco dello scrittore e quindi che pagano un ghostwriter. Ma questo succede non soltanto nel mondo del writing, ma anche nel mondo della produzione musicale, che si paga un ghost, un ghost producer. Che poi alla fine quando la traccia viene effettivamente rilasciata, nonostante abbia effettivamente ok il pensiero, ragazzi, di quello che è scritto, è quello dell'artista che poi appunto rilascerà questo disco, però è scritto con una metrica che non è originariamente sua, quindi sì... Eh... Esce una mina addirittura neanche 5 minuti dalla pubblicazione originale del brano, però alla fine i credit devono essere rilasciati effettivamente a colui che veramente ha scritto il brano. Okay, ci sono artisti che effettivamente sono onesti e dicono che non l'ho scritta io, ma ci sono persone che non lo fanno. E poi con Mi taggano fanno le carine, secondo me è anche un po' un modo per prendere per il culo ciò che... Succede nei profili Instagram delle ragazze e anche delle ragazzine piccoline in cui addirittura nel loro post che insomma magari fanno vedere che per cena stanno mangiando i broccoli con gli asparagi e poi sotto fanno papiri per de Però, citare probabilmente un brano di Knight e io dico che cosa c'entra i broccoli con Night! Bene, dopo questa video review, ragazzi, direi che per oggi è più che tutto. Fatemi sapere sotto nei commenti quale sarà il prossimo progetto che possa essere il singolo album mixtape di un determinato artista e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!